E se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 I don't want to anche lui il nostro giornale, Dottorino Caccaterra, 85 anni, il 30 maggio. Maestro Caccaterra è una firma che prestatisce le nostre pagine di sport, la rubrica pensiva sul tennis, scritta appena, è una tradizione in redazione. Un esercizio romantico, puntuale attento il maestro continua a, a raccontare di uno sport che continua a regolare tante emozioni, sia sul locale che nei grandi tornei internazionali conoscenza questa è per cadena a cui questo piccolo episodio. abbiamo pubblicato il 30 novembre l'elenco delle 11 persone che avevamo eh, premiato lui è venuto in redazione ci ha portato la sua rubrica mensile e l'impedizione scritta a mano poi è tornato a casa ha letto il giornale ha scoperto e è detto no, un'altra volta in redazione nella busta con una nuova lettera scritta a mano questa volta del è per ringraziare ed è una cosa che a me ha ma molto emozionante perché questo è un vero riuscito e leggere qualcosa tutta prima è una cosa complicatissima oh, grazie per... al maestro io ringrazio per essere stato invitato perché mi di entrarci come cavolo a merenda sia sì, perché lo sport è ritenuto un po' il da un campo d'azione un po' secondario invece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 Lasciando indifferenti, speculatori, politici collusi, giudici compiacenti, la malavita della bella vita, i giornalisti fuori di paglia, assuefatti poliziotti, carabinieri, finanzieri, guardie forestali, marine, montane, pluviali, divine, bravi sacerdoti con le loro assunzioni a meno di 30 denari. I 7000 imputati, l'oculeana reiterata perversione tra Sodoma e Gomorra, d'abusivirmi da e scempi, oppure anime scure, sono giocati al carro fetico di un mattator vincente, comprese i figli, nipoti e consanguini di chi ha lo scetto del potere. I cinquanta e più milioni di italiani pensanti, sempre, perché agiamo, solo, quando ad essere prestati il nostro caldo. Me. Di altri come me. Me e il mio io, che già fra un'ora mi stenderà sul divano, sigaro a vano,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 Supplico per capire se le stelle, 15 anni, ruotano o volano, innocenti, nei loro nuovi cieli senza...